Quando in città dobbiamo attraversare un parco, ci sono almeno due modi possibili per farlo. Ecco il primo. Certo, ieri sera Francesca se la poteva proprio risparmiare di dire qualcosa a Nicola. Certe volte apre bocca e gli dà fiato. Ma guarda, è proprio una stronza. Più tardi, quando vado dal meccanico, mi devo ricordare di... di quella cosa dei freni, sì sì, quello che già l'altra volta mi sono dimenticato. Poi Francesca, guarda, gliel'ho ho detto centomila volte, quante volte gliel'ho detto? Non dire quelle cose in presenza di Nicola, niente, niente. Al supermercato dopo devo prendere la frutta, così, mandarini, banane, qualche kiwi, zucchero, yogurt, farina, aspetta, poi cos'era quell'altra cosa, quell'altra cosa. Ed ecco il secondo modo. Ah, mi sento veramente bene muore le gambe. Sono stato seduto per tutta la mattina. Ah, è un piacere sentire scorrere il sangue tutto il corpo mentre si muove. Che belli questi pini! Cioè, hanno almeno 100 anni. C'è cioè, quest'aria che sembra quasi primaverile con questo sole, lo sento sulla pelle che mi scalda anche se fa freddo. Guarda quella cornacchia che è passata. profumo, è veramente un piacere attraversare questo parco.